telespettatori e amici di San Giovanni Battista si sta per avvicinare il grande evento che coinvolge tutta la comunità di Lancusi Bolano, che è la festa di San Giovanni Battista. Veniamo già da una solennissima processione del Corpus Domini, eh, Gesù Eucaristia che dà senso anche al culto dei Santi. E allora questa sera c'è una lezione divina su San Giovanni Battista a cura di padre Edoardo Scognamiglio dal titolo molto bello eh, che eh, vuole indicare appunto eh, il nostro impegno a seguire eh, il Battista e cioè precursori della gioia, quindi eh, ci sarà questo teologo e filosofo padre Scognamiglio che con eh, intuizione e genialità ci presenterà la figura di Giovanni Battista. E poi ci saranno anche dei confratelli che verranno a celebrare. C'è una lezione divina su San Giovanni il Battista a cura di padre Edoardo Scognamiglio dal titolo molto bello ehm, che ehm, vuole indicare appunto eh, il nostro impegno a seguire eh, il Battista e cioè precursori della gioia. Quindi eh, ci sarà questo teologo e filosofo padre Scognamiglio che con... Eh, intuizione e genialità ci presenterà la figura di Giovanni Battista. E poi ci saranno anche dei confratelli che verranno a celebrare in queste sere della Novena. Eh, la festa, anche quella civile, inizierà già il 23 con la Notte del Profeta, a cura dei giovani che si sono impegnati a realizzare questa serata con delle cover di musica eh, locale, proprio per dare spazio ai giovani, al loro talento e al loro eh, diciamo impegno perché la musica è anche veicolo di valori eh, sabato sera, eh, sabato invece è la solennità di San Giovanni Battista eh, le celebrazioni eucaristiche a partire dalle 6 ogni ora con la messa poi eh, solenne alle 11.30 poi ehm, di nuovo la messa alle ore 19.30 che chiude un po' la serata a livello liturgico ma la chiesa rimane aperta fino a notte fonda anche perché un, a livello civile eh, proporremo una commedia teatrale. Eh, in più c'è ecco, questo, eh, all'alba della, della domenica iniziamo le messe al mattino, alle ore mh, 7 del mattino eh, e la domenica coinvolge un po' anche tutta la comunità per quello che è l'evento eh, diciamo, della solenne processione di San Giovanni Battista insieme al santo eh, titolare della Chiesa eh, San Martino e a San Pio da Pietralcina. Eh, le messe la domenica sono alle 7, eh, alle 8, alle 9, alle 10 e poi alle ore 11:30, e 30. Quindi c'è questa possibilità anche perché non lo dimentichiamo cari telespettatori, senza domenica non possiamo vivere, invece eh, noi cristiani ci siamo un po' adeguati, invece troviamo in Gesù Cristo la sorgente della nostra vita, la sorgente della santità, perché il culto dei santi ha valore nell'oggi, perché come ci ricorda San, uh, Sant'Agostino, se quelli e questi sono diventati santi, perché non io? La santità non è un fatto per supereroi, ma riguarda ogni battezzato, ogni credente che si mette alla ricerca di una di un desiderio di incontrare il Signore e il Signore lo ritroviamo dentro di noi attraverso i sacramenti che la Chiesa ci offre e poi il giorno successivo, il lunedì 26 c'è il momento conclusivo mh, con un concerto eh, insieme per Pino Daniele con la presenza di, eh, di alcuni artisti che hanno accompagnato l'inizio eh, della carriera di Pino Daniele, Tony Esposito, Cer Tony Cercola e il fratello eh, Nello Daniele. E allora che dire, poi si concluderà con eh, diciamo, il tradizionale, la tradizionale alzata eh, di San Giovanni Battista e quindi che vedrà verso mezzanotte eh, la chiesa gremita di devoti, quindi a chi è devoto di San Giovanni, a chi... Eh, porta il nome di San Giovanni, lo invitiamo a farsi eh, una, un, una visita, a fare una visita nella nostra chiesa, troverà accoglienza, troverà disponibilità, troverà gente che anche nella semplicità ma testimonia la bellezza di seguire, ecco, Cristo Gesù, perché veneriamo San Giovanni perché lui è un grande, nel senso che si defila per dare priorità a Gesù Cristo, infatti dice ai suoi, ecco l'agnello di Dio. Quindi noi seguiamo Giovanni perché ci indica qualcuno più grande di lui, che è Gesù Cristo, nostra salvezza e nostra pace. Allora, ciao a tutti carissimi, anche se sono eh, così, forse qualcuno non mi conosce, non mi sono presentato, sono il parroco di Lancusi Bolano, Don Anillo del Regno, estendo a tutti quanti voi ecco, un abbraccio caloroso perché attraverso, ecco, la fede possiamo sperimentare l'abbraccio trinitario di un Dio che si prende cura di noi. Non dimentichiamolo, nessuno di noi è uno scarto, siamo gente preziosa agli occhi di Dio. Ciao a tutti, buona settimana e buona festa di San Giovanni Battista. Ciao, ciao. Buongiorno, sono Giovanni Nastri, sono un giovane di L'Augosi, precisamente Bolano, però la parrocchia è unica. E, e niente, vi volevo dire, anzi invitare, ehm, già l'ha fatto pochi minuti fa il nostro parroco Don Alete del Regno per la festività in onore del nostro patrono San Giovanni Battista. Eh, niente, che dire di questo grande santo? È stato un uomo straordinario, un uomo di fede molto straordinario perché ehm, diciamo, ha, ehm, ha preparato la strada a Cristo nostro Signore ha eh, fatto delle, delle, grandi, delle grandi opere eh, soprattutto per la nostra religione cristiana e, e niente, che dire soprattutto della nostra anche bella effigie di Lancusi che è un'effigie un molto espressiva, molto, molto emotiva è una statua molto molto bella eh, io al di là della statua sono molto legato alla vita del Battista, alla figura proprio del Battista, a quello che ci indica, a quello che eh, ci trasmette, eh, e niente. Posso, posso dire soltanto che il Battista veramente è un santo straordinario, eh, lui ci invita veramente perché lui indica sempre il Signore, quindi eh, ci possa veramente indicare per la sua festività, eh, indicare sempre il Signore, eh, di amarlo sempre di più e veramente trovare in lui eh, un leader eh, eh, per fortificare eh, la nostra fede in Cristo Gesù, il nostro Signore. Eh, vi, auguro anche, diciamo, vi auguro e vi invito a partecipare a questi eventi che saranno presenti a partire dal 23 con la serata del profeta in piazza eh, che ci saranno ad esibire delle cover band importanti, dalla serata del 23 per poi finire a quella del 26 con insieme a Verpino Daniele che si esibirà il fratello Nello Daniele in concerto con Tony Cercola e Tony Esposito e altri vari eh, artisti che lo, che lo accompagnano eh, nella band. Eh, Niente, vi saluto e vi invito ancora con il cuore a partecipare alla serenità di San Giovanni Battista e colgo l'occasione a chi si chiama come me, e tanti auguri, buono nomastico eh, per il 24. Un abbraccio, da Lancusi è tutto, buona giornata.